Ciao a tutti visto l'enorme successo per i miei standard che ha avuto il video sulla manutenzione del motocoltivatore adesso facciamo un video sulla manutenzione del decespugliatore questo è un altro grande aiuto che abbiamo noi che viviamo in campagna o chiunque abbia uno spazio verde comunque lo utilizza perché è veramente insostituibile la manutenzione che si fa all'inizio dell'anno è molto semplice, parliamo della candela da pulire o da sostituire, del filtro dell'aria da pulire o da sostituire e l'ingrassaggio della coppia conica con un grasso specifico al bisolfuro di molibdeno non va messo grasso standard, mi raccomando i tempi di manutenzione prescritti generalmente su questo tipo di utensili filtro dell'aria l'ingrassaggio delle coppie coniche vanno fatte ogni 25-30 ore di utilizzo mentre per la candela eh, vi dovete regolare mano a mano che la utilizzate sono troppe le variabili cominciamo dalla candela parliamo sempre di un due tempi eh? si stacca la pipetta Allora io questo tcespugliatore l'ho acquistato, usato l'anno scorso, quindi a poche ore di utilizzo con me. Grosse manutenzioni non ne ho fatte. La candela è molto bella e nuova. Adesso diamo soltanto una pulita. Discorso dell'altra volta, ora lo faccio a favore di camera, giusto per far vedere come si fa. Questa andrebbe messa in morsa fermata e grattata, si monta velocemente, si tira poco, come dicevo l'altra volta un po' di spray per contatti. È un disossidante Gli eventuali ossidi vengono eliminati vediamo se dovete sostituire la candela mi raccomando prendetela identica a quella che avete smontato avete tolto nel dubbio sempre il libretto di uso e manutenzione o il sito del produttore filtro dell'aria, nel mio caso molto semplice il filtro dell'aria mio è sporco davvero, lo devo cambiare se vi dovesse venire il dubbio di soffiarlo ve lo sconsiglio si danno due colpetti così si toglie giusto il più grosso ma non vale la pena costa 3-4 euro bisogna cambiarlo basta non ce l'ho in casa quindi lo sostituirò nei prossimi giorni per quanto concerne il motore e il filtro abbiamo terminato. Ora, ora giro il decespugliatore e vediamo l'ingrassaggio della coppia conica. Questa è la coppia conica, è la parte dove va poi collegata la testina. Troverete, troverete un bulloncino sopra, nel mio caso con testa da 13. Come vi dicevo ogni volta ogni 25-30 ore va rabboccato il grasso. Questo è comodo perché ha anche il suo beccuccio di inserimento. Ne va poco. Ecco qua. A posto. Volevo solo aprire una parentesi sulla qualità di questo tipo di utensili. Allora, per inesperienza, quattro anni fa ho acquistato un multifunzione al brico, marca CMI, assolutamente cinese. Ho lavorato due anni bene, il terzo anno ha cominciato a dare problemi, il quarto anno ho cambiato il motore, nel frattempo avevo già cambiato l'aggancio la, la, la, delle due barre se lo usate poco può andar bene come ragionamento va bene, spendete poco sapete quello che acquistate se potete spendere un po' di più perché lo utilizzate in maniera più intensiva io vi consiglio qualcosa di marca magari italiano ma anche non Steel, Oleomac Usquarna anche le grandi aziende hanno le serie non professionali, però vi danno una qualità eccelsa, eccellente, senza contare che poi trovate tutti i pezzi di ricambio. Se poi volete buttare sull'usato come ho fatto io, un olio Mac del genere, ho pagato un centinaio di euro ed è tutta un'altra cosa, è un altro mondo. Ecco questo è un discorso che va fatto, vi consiglio di farlo nel momento in cui dovete acquistare un decespugliatore, una motorzap, per qualunque cosa vale questo discorso spendere un po' di più all'inizio anche sull'usato ma di qualità e ve lo trovate poi negli anni come vedete questo è stato un video veramente semplice sono due o tre le cose da fare su un decesfoliatore non di più e ovviamente bisogna controllare poi il serraggio delle viti perché le vibrazioni sono tantissime in questo caso per testina io ho usato una nuova testina batti e vai è la prima volta che la uso di solito usavo quelle fisse e mi sto trovando bene Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto dovete volete condividerlo per aiutarmi a far crescere il canale ve ne sono grato. e Grazie a tutti quelli che hanno commentato il video sul motocoltivatore, mi è fatto molto piacere. Alla prossima!